ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale io sono maxi e oggi vi porto una news che non voglio creare allarmismo non voglio creare niente di tutto ciò però eh, molti youtuber la stanno riportando e molti creator molti youtuber avranno ricevuto questa mail in cui si parla di di questo articolo 13 ragazzi questo articolo 13 che da molto tempo ne stiamo sentendo parlare un po' dappertutto e questo articolo 13 ragazzi parla del copyright e della tutela dei diritti del copyright per i creator allora finché eh, diciamo era impostata così youtube eh, diciamo era un pochino d'accordo anche perché comunque c'era una mezza forma eh, di violazione già prima, no? per esempio se uno metteva una canzone che non si poteva mettere bastava riconoscere i diritti del copyright al proprietario della canzone e automaticamente potevamo tenere il video eh, su YouTube con questa nuova legge ragazzi, che è, diciamo non è stata approvata definitivamente però già c'è e se ne parlerà per ora e per i prossimi due anni, eh, come dicevo, con questa legge che diciamo hanno redato, hanno buttato giù un po' così alla carlona. Eh, perché alla carlona ragazzi? Alla carlona perché comunque generalizza, generalizza un po' tutto e siamo un po' a rischio. Noi youtuber, come voi utenti ragazzi, noi youtuber perché non potremo più fare video non potremo mettere più contenuti, non potremo mettere più musica, non potremo mettere più niente se questa legge passerà ovviamente così com'è stata stilata e, e voi utenti che non avrete più video Sì, non avrete più video perché comunque i video saranno bloccati allora in primis quelli eh, che faranno parte della comunità europea ragazzi quindi tutti i nostri video che noi andremo a pubblicare eh, nel dubbio youtube li bloccherebbe perché? perché essendo questa legge poco chiara e non ben definita eh, youtube prenderebbe e bloccherebbe tutti quanti i, i contenuti perché non, giustamente non saprebbe eh, dove andare a parare e quale sarebbe il problema sul copyright o meno e nel dubbio bloccherebbe i video questa cosa ragazzi sarà mh, eh, diciamo un problema per noi eh, creator, per noi che comunque facciamo i video, come per voi per voi perché? perché eh, comunque verranno bloccati sia video eh, a livello europeo in tutta europa come ho già detto nel dubbio e eh, video che arrivano da, dai nostri magari che ne so youtuber preferiti americani, tedeschi, francesi o chi cazzo sia insomma ragazzi quindi è da prendere un attimino in considerazione quello che sta accadendo e come vedete ragazzi eh, youtube ci riporta io poi vi lascerò i link in descrizione ci riporta tutte quante le informazioni ci riporta a tutti gli youtuber che comunque hanno fatto dei video eh, riguardo questa, questa nuova normativa eh, che è diciamo abbastanza devastante. Adesso io non voglio creare allarmismi perché speriamo che comunque sia eh, non sia proprio definitiva così come sia stata stilata questa legge ma eh, che comunque vengano fatte diciamo delle modifiche a questa legge che permettano a YouTube e a tutte le piattaforme ragazzi di poter eh, stabilire cosa eh, è contro il copyright, cosa viola il copyright o meno perché così com'è questa legge eh, tutti quanti i vari social eh, tipo Instagram, Facebook o qualunque altro tipo di social non saranno in grado di stabilire eh, cosa è contro il copyright e cosa non lo è quindi automaticamente avremo dei problemi pure a pubblicare un meme su Facebook perché se magari il... Eh, il meme non è nostro non l'abbiamo fatto noi oppure c'è una foto cioè addirittura per una foto ragazzi potremmo prendere il, um, il copyright e potremmo vedere il nostro video bloccato o qualunque nostro contenuto bloccato quindi a questo punto saremmo costretti a fare dei video dove ci saremmo solo noi eh, con una facecam che parleremo del gioco ma io Penso che sarebbe una bella rottura dei coglioni avere eh, un video. Cioè, immaginate eh, io che vi parlo di un glitch senza farvelo vedere perché magari eh, Rockstar eh, eh, non so avanzerebbe diritti sul copyright, cosa che non credo che farebbe perché. Eh, avrebbero un crollo insomma sotto certi punti di vista perché non ci sarebbe più pubblicizzazione dei loro giochi o io, io parlo di Rockstar come potrei parlare di qualunque casa eh, che detenga un copyright e quindi eh, non avremo più comunque questa, questa possibilità di poter fare i video per esempio di, di poter mettere una musica come quella che state ascoltando in sottofondo oppure di, di poter fare dei glitch o comunque eh, farli vedere anche solo un semplice gameplay potrebbe risultare contro il copyright e venire rimosso questo in tutta europa ragazzi qui vi riporto una petizione che eh, vi pregherei di andare a firmare per quanto poco può contare però cerchiamo di fare qualcosa per il nostro futuro diciamo e per la nostra libertà di espressione quindi Andate nei link in descrizione per informarvi eh, meglio su quello che vi sto parlando e per firmare questa petizione. Detto questo, un saluto a tutti, al prossimo video.